Ciao, sono Luisa. Amo la mia vita. In una calda giornata di luglio, medici e specialisti riuniti mi convocano per farmi rimuovere l'occhio sinistro. Questa chiamata è la reazione di tutta la classe medica a ciò che è successo poco prima Modus operandi di Big Pharma, convocazione per l'asportazione dell'occhio Ad ogni scalino vedo quasi nero camminare un po' più lentamente, chiedo al medico che mi precede velocemente verso la sala visite. Come sa oggi non mi è stato permesso di mangiare o bere, ma il medico non mi sente ed è già scomparso dietro una porta. La lingua mi si attacca al palato. Vengo da una sala d'attesa affollata per un'operazione per la quale i medici mi hanno annunciata senza che me lo chiedessero. Sono dovuta venire la mattina presto a stomaco vuoto, a tre ore da casa, per questa operazione di Marcenza, in cui i medici vogliono trapiantare una cornea di un donatore nell'occhio sinistro. Nessuno mi ha chiesto se voglio farlo. Senza questa operazione dovrei perdere a breve il mio occhio sinistro in modo molto doloroso. Quando ho detto no a questa operazione con assoluta sorpresa del professore e del medico presente, la mia decisione non è stata affatto presa sul serio. L'operazione è da eseguire. Mentre la primaria si alza e lascia la stanza, le chiedo, me lo sta ordinando? Lei sorride e dice, sì, glielo ordino. Grazie, disobbedisco. Rispondo con voce amichevole. A questo punto la professoressa si rivolge di nuovo al suo assistente, indicando al foglio di consenso dell'operazione, affinché si occupi lui di farmi fermare questo foglio. «Non c'è scritto nulla su questo foglio che indichi che potrei diventare cieca l'occhio sinistro durante l'operazione, che la pupilla potrebbe irrigidirsi e che dovrei ripetere l'operazione di trapianto almeno una o due volte». Inoltre, non dice che dovrò prendere gocce e farmaci contro il rigetto per un periodo di tempo indeterminato dopo l'operazione, né che il rischio di rigetto della cornea donata con il mio occhio gravemente infiammato è un rischio molto alto. Non vi è inoltre scritto nulla sul foglio sulla possibilità di emorragia inarrestabile o che possa essere presa una decisione spontanea durante l'operazione per rimuovere altre cose dall'occhio, come l'iride o il vitreo. Comunque, questo è il vitreo. Ma mi ero informata di tutte queste complicazioni durante il fine settimana e l'ho detto alla professoressa. Dovete confermare tutto e in parte anche rafforzarlo. Il giovane assistente cerca di convincermi a sottopormi all'operazione con tutte le sue forze e capacità persuasive. Dio vuole che io faccia questa operazione, la professoressa ha detto lo stesso pochi minuti fa. Finiti tutti i suoi poteri di persuasione per farmi firmare, mi dice che altrimenti mi marcirà l'occhio ed dovrò comunque farmelo grattare via faticosamente in un'operazione. Mi gira la testa. Stavo facendo le spese e il mio medico di famiglia ha visto che il mio occhio era rosso. Preoccupata per me, disse con un senso di responsabilità medica, quasi con rimprovero, perché non mi ero rivolta a lei fin dall'inizio? Andò in farmacia e comprò delle gocce per gli occhi, ottenibili solo con il passaporto medico. Ho detto alla farmacista e al medico, e se gli effetti collaterali si ripercottessero su di me? La farmacista ha solo riso. Non si preoccupi, c'è un medico con lei. Ma la mia sensazione negativa si è intensificata quando ho visto scritto Novartis sull'etichetta del farmaco. Ogni giorno sentivamo le notizie alla radio su quanto Novartis aveva guadagnato in termini di profitto. Così chiesi a mio padre «Cos'è Novartis?». Mio padre mi spiegò con parole semplici che all'industria farmaceutica non dovrebbe essere permesso di fare soldi con le malattie, perché vogliono vendere sempre più farmaci e diventare ancora più ricchi. Ma in realtà i medici e l'industria farmaceutica dovrebbero guadagnare solo quando le persone sono diventate sane come nell'antica Cina, o come sotto Gheddafi, nella fiorente Libia, quando le cure mediche erano gratuite. Ma la dottoressa sembrava sicura di quel che diceva, nonostante le mie domande scettiche e la sensazione negativa, poco tempo dopo avevo la goccia nell'occhio. Poco dopo la prima applicazione, sono stata tormentata dal dolore giorno e notte. Un medico mi disse che non devo preoccuparmi del fatto che vedevo tutto solo bianco opaco. Poco dopo però sono stata annunciata d'emergenza alla clinica oculistica, dopodiché però il viaggio attraverso l'inferno è iniziato davvero e solo una settimana dopo la mia prima visita dall'oculista avevo già una grande e dolorosa ferita alla cornea. Ora la mia condizione era davvero allarmante. Nove mesi dopo ho iniziato una ricerca partendo dal mio primo farmaco. Vado alla pagina di informazione sui farmaci compendium.ch e clicco su rischi per il farmaco. Ma questa funzione non è disponibile per i pazienti. Hm, allora mi stampo le informazioni specialistiche. Interessante è un mucchio di informazioni. Mi scoppia la testa. Dopo settimane in cliniche e studi medici ho bisogno di cambiare aria. Le informazioni su questo farmaco riempiono 10 pagine a 4 intere e su 8 di queste vengono descritti incredibilmente tanti effetti collaterali mi lecca un paragrafo a pagina 7. Inoltre, dopo il lancio sul macato sono stati segnalati i seguenti effetti collaterali. La frequenza dell'occorrenza non può essere determinata con i dati disponibili. Malattie degli occhi, keratite ulcerativa, vista offuscata, fotofobia, mitriasi, ptosi, dolore e gonfiore agli occhi, sensazione di corpo estraneo nell'occhio, iperemia oculare, aumento della lacrimazione. Ok, dapprima penso. Bene, un paio di parole ha pure capito. Vista offuscata, dolore e gonfiore agli occhi, sensazione di corpo estraneo, non è chissà che rischio, no? Il resto sono poi qualche altri termini ormai. Però cerco su Wikipedia la parola cheratite ulcerativa. Nessun risultato. Ok, allora cerco la parola nel dizionario d'Udan. Hm. Anche qui niente. Vado su un sito per domande medicinali di pazienti, DocCheck Flexicon. A mio stupore, anche qui, nessun risultato esatto per cheratite ulcerativa, idem sul manuale MSD. A questo punto magari si interromperebbe la ricerca. Non potrà poi trattarsi di qualcosa di veramente degno di menzione. Sarà qualcosa che rientra nella categoria dei dolori agli occhi. Ma dopo la mia storia di dolore, non mi fermo qui e cerco la parola su Google. Attraverso la ricerca di uno specialista, ottengo la seguente definizione. Si tratta di una grave malattia dell'occhio con infiammazione e ulcerazione della cornea. Midriasi, la pupilla si irrigidisce. Ptosi, afflosciamento della palpebra. Iperemia oculare, eccessivo afflusso di sangue all'occhio, con conseguente rossore dell'occhio. Sono solo tre righe poche righe sotto, lecco ancora altri effetti collaterali, ma non mi interessano mal di testa, occhio secco e prurito, ma le parole congiuntivite e erosione della cornea, che significa abrasione della cornea e infiammazione infettiva della congiuntiva, e poi vengono elencati i difetti visibili. Ci sono altri effetti collaterali, cheratite, infiammazione della cornea, glaucoma, che porta alla perdita della vista, esoftalmo, sporgenza del bulbo oculare dall'orbita, perforazione corneale, cioè la cornea è già così abrasa che c'è una perforazione, cioè un foro nella cornea, che porta alla perdita dell'occhio a meno che non si ottiene un trapianto di cornea da un donatore, formazione di una cataratta sottocapsulare posteriore, cioè l'annebbiamento del cristallino dell'occhio che causa la perdita della vista, cioè la cataratta. Qui si potrebbero leggere altre 8 pagine su 10 con tutte le possibili conseguenze, come la sindrome di Steven Johnson, che è stata segnalata come effetto collaterale dopo il lancio di questo farmaco. Questo è anche scritto apertamente sul foglietto illustrativo. Non potevo immaginare che tali farmaci, con effetti talmente devastanti, potessero essere lanciati semplicemente così. A pagina 8 ho letto che il farmaco ritarda il processo di guarigione e inibisce il meccanismo di difesa del corpo contro le infezioni. Anche a pagina 3 si dice che la guarigione della cornea può essere rallentata e che i disturbi di guarigione della ferita possono essere aggravati. Questo è proprio quello che è successo a me. Dopo aver letto queste 9 pagine a 4 di effetti collaterali, non c'è da meravigliarsi che fossi già tormentata dal dolore giorno e notte poco dopo la prima applicazione, che vedevo tutto solo come bianco opaco e che il viaggio infernale nella clinica oculistica con tutti i farmaci aggiuntivi era appena iniziato. Inoltre non mi sorprende più che già una settimana dopo la prima visita dall'oculista avevo una ferita molto grande e dolorosa sulla cornea. La miseria, il dolore e il pattimento dei mesi seguenti sono inconcepibili. In totale sono stati utilizzati 21 diversi farmaci. Stavo sempre peggio fino a finire ricoverata e a ricevere giorno e notte una goccia bruciante nell'occhio ogni 15 minuti. Giorno e notte ho sofferto di un dolore infernale perché il minimo movimento degli occhi mi faceva un male infinito. Quindi l'unica cosa che potevo fare era rimanere immobile a letto. Quella mattina, mentre mi somministravano a brevi intervalli le gocce di tortura ocolistica in ospedale, la radio annunciava che l'azienda farmaceutica Alcon, affiliata a Novatis, aveva realizzato un fatturato di circa 1,8 miliardi di dollari solo alla fine di questo primo trimestre del 2019. E questo in soli tre mesi. Quanti occhi devono essere ammalati per guadagnare 1.800 milioni di dollari? e anche il prezzo dei titoli Alcon è salito di un buon 12% un mese fa. Anche chi non conosce la mia storia deve chiedersi se non ci sono indicatori in questi prodotti Novatis e ora Alcon che portano a reazioni a catena di problemi agli occhi. A proposito, un oculista guadagna tra 800.000 e un milione di franchi all'anno. Solo la mia malattia degli occhi ha causato costi per un totale di 15.000 franchi, ma la cassa malati ne ha pagato solo 5.800 franchi. Ma i premi dell'assicurazione malattia aumentano ogni anno. Cento anni fa ogni svizzero pagava un premio mensile di 2 a 6 franchi e la sua gente era in buona salute. Oggi paga più di 400 franchi al mese e la sua gente è malata come non mai. Ciò significa un aumento dei costi dell'11.000% dal 1919 ad oggi, ma secondo lo studio Lancet il 95% della popolazione mondiale è malata, un tedesco su due si ammala di cancro durante la sua vita. Il numero di coloro che hanno più di 10 malattie è aumentato del 52% dal 1990 al 2013. Ogni diciannovesimo cittadino della terra ha avuto un problema di salute nel 2013. I ricercatori dello studio Lancet, che valuta 35.000 fonti provenienti da 188 paesi, hanno anche osservato un aumento significativo delle malattie indotte dai farmaci. Ritorno alle mie reazioni a catena. La condizione del mio occhio peggiorava sempre di più, tanto che un giorno ho supplicato i medici di interrompere questi farmaci perché soffrivo l'agonia per i loro effetti. Ma loro erano come macigni, senza battere ciglio e senza condiscendere alla mia richiesta perché erano irremovibili sulla nuova diagnosi di parassiti nell'occhio, per la quale però anche dopo test molto dolorosi non c'era nessuna prova». Il farmaco mi è stato semplicemente versato nell'occhio fino a quando non è diventato bianco come la neve all'interno e rosso acceso all'esterno. Non vedevo più altro che macchie nere. Proprio in questa fase è stato addirittura utilizzato un farmaco proibito in Svizzera, che avrebbe dovuto essere sospeso immediatamente dopo due giorni se non ci fossero stati miglioramenti visibili, come ho ricercato in seguito. Nel mio caso, proprio queste gocce sono state versate nell'occhio per quattro settimane con un visibile peggioramento. In totale sono svenuta quattro volte durante i trattamenti strazianti e gli esami delle ferite agli occhi. Per la prima volta in vita mia mi sono sentita intrappolata in una setta da cui non riuscivo a staccarmi. Il mio primo segno di malcontento ha trasformato i medici in sassi. Mi sentivo come di fronte a un enorme macigno e non riuscivo a muoverlo di un centimetro. Il numero sempre crescente di medicine e gocce per gli occhi che mi hanno dato mi ha causato dolore, sofferenza e insonnia senza fine. E in questo stato ho dovuto presentarmi a due ore e mezza di distanza da casa mia a stomaco vuoto per l'intervento di trapianto d'organo. La mia decisione è chiara, se Dio vuole che il mio occhio marcisca fuori dal corpo vivo, come il medico ha appena predetto, allora voglio cadere nelle mani di Dio e prendere il male dalle sue mani, come ho preso il bene. Ma non voglio più cadere nelle mani della medicina e dell'industria farmaceutica. Quando il medico si accorge che la mia decisione è incrollabile, inizia a telefonare in giro spaventato. Poi lascia la stanza. Vengo a sapere che proprio in questo momento mi ha definita psichicamente compromessa. Così lascio subito l'ospedale. Quando sono arrivata a casa ho interrotto tutte le gocce ai famaci e qualche giorno dopo mia madre ha letto sul foglietto illustrativo del farmaco che dovevo prendere ogni giorno per un po' di tempo che proprio questo farmaco, insieme all'anestesia totale programmata può portare a danni irreparabili. Nel mio stato di enorme debolezza fisica, probabilmente non sarei nemmeno sopravvissuta a questo. Quando Olivier finì nel meccanismo delle operazioni, era troppo giovane per decidere da solo. Era nato con un deficit visivo. Numerose anestesie, esami e operazioni dolorose hanno portato alla distruzione dell'occhio sinistro e ha una misera vista restante di appena il 5% sull'occhio destro fin dall'infanzia. Dopo questo fallimento, i medici vollero fare i loro prossimi tentativi sull'occhio destro, ma sua madre rifiutò ulteriori cure. Olivier non lascia ancora oggi che nessun medico si avvicini ai suoi occhi. Quando David aveva un anno, un oculista avrebbe trovato una cataratta nel suo occhio sinistro e gli avrebbe asportato il cristallino con il consenso dei genitori. Ma dopo l'asportazione il medico non ha inserito una nuova lente perché i suoi muscoli oculari non erano abbastanza forti. Ora David ha già 5 anni e ha una terribile debolezza, l'ambliopia nell'occhio sinistro. I muscoli degli occhi sono ancora troppo deboli. Come potrebbe allenarli senza lenti? Questa donna è diventata cieca durante un'operazione. Come è andata avanti dopo che ho deciso di farmi marcire l'occhio e ho abbandonato l'ospedale? Qualche giorno dopo aver smesso di prendere i farmaci, posso finalmente riaprire il mio occhio senza problemi. Solo pochi giorni fa due assistenti hanno dovuto tenermi la palpebra aperta con dei bastoncini per scattare una foto. L'infiammazione e la dolorosissima sensibilità alla luce sono scomparse. Solo pochi giorni fa la luce di una candela mi accecava come un pugnale nell'occhio. La palpebra si è sconfiata e l'infiammazione si è attenuata. Anziché marcire e finalmente bianco tutto intorno come una volta, le macchie nere che vedevo non ci sono più e anche la stella che vedevo sempre al centro di dove guardavo è sparita. La vista è in costante miglioramento, i dolori mi hanno finalmente lasciata e mi è tornato anche l'appetito che non avevo più da molto tempo. L'occhio è anche tornato lucido, il mio occhio è di nuovo inumidito normalmente dalla palpebra senza aiuti e non lacrima senza interruzioni, ma quello che mi piace più di tutto è e che sono libera. E proprio ora, circa una settimana e mezzo dopo aver distetto l'operazione e interrotto tutti i farmaci, in questo momento mi viene chiesto da tutta la comunità medica di presentarmi alla clinica oculistica per farmi rimuovere l'occhio sinistro. Altrimenti i parassiti non mangerebbero solo il mio occhio sinistro ma anche quello destro. Subisco un collasso nervoso. Attraverso miracoli soprannaturali ne guarisco in breve tempo.